Eh raga, oddio no, no raga la sta illuminato, io so che cos'è sta roba Oddio santissimo Eccolo, sta un altro qua Ah, spondiragni sì Eh ragazzi, non... Oh, cesto? Oh, oh, oh, che sta roba? Ciao a tutti, ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Minecraft. Lo so, ragazzi, che lo stavate aspettando da un botto, un botto di tempo. Ma finalmente mi sono deciso e ho trovato del tempo per registrare, perché nell'ultimo periodo sono stato molto impegnato. Vi ricordo solo prima di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina, perché nei prossimi giorni arriveranno sia video di Minecraft ma anche di Fortnite. E ne ho uno in mente davvero molto carino, che spero vi piacerà. Però, prima, ragazzi, voglio dirvi che questo video è sponsorizzato da Eneba. Ragazzi, Eneba è un sito che vende giochi. Davvero tanti giochi A prezzi davvero scontati Ma ci potete trovare anche degli abbonamenti per il PSN L'Xbox Live Gold Tra l'altro quando state per acquistare un gioco Nella sezione hai un codice sconto Potrete inserire il codice FORTO THE GAMER Così come vedete a schermo Ed avere uno sconto del 3% Che oltre agli sconti che già hanno i giochi Beh è abbastanza buono Come ho già detto in un altro video ragazzi Il sito è sicuro E io effettivamente facevo acquisti da Neba Da molto prima che avessi l'opportunità Di collaborare con i ragazzi Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere E ora andiamo su Minecraft e questo ragazzi è il mio personaggio Come potete vedere ho cercato di fare Un outfit carino mettendo tipo una felpa Nike O qualcosa di simile Con delle scarpe viola al piede Diciamo che potevo fare di meglio ma come inizio Va bene, prima effettivamente di iniziare A registrare il video avevo fatto giusto qualcosina Mi ero creato qualche Attrezzo in più, avevo fatto anche una Spada in ferro dato che nella puntata Scorsa in realtà avevo trovato un po' di ferro Mi avete detto ragazzi che il cuoio non va Assolutamente utilizzato per fare un'armatura Ma che conviene utilizzarlo direttamente Direttamente poi per fare dei libri La mia ragazzi intenzione Fondamentale è quella di Andare in miniera Quello che ci serve per andare in miniera è sicuramente Una workbench, poi lì troveremo il pietrisco Per fare i nostri utensili in pietra Appunto, e poi delle torce immagino Anche se non ho idea di come si facciano Mi pare che serve il carbone E io un po' ne dovrei avere, sì. ho un set di carbone Che credo sia un po' pocuccio però Poi mi avete detto ragazzi di non eliminare Tutti gli animali che trovavo sulla mia strada Ma più che altro di cercare di mettere dei recinti E poi in un secondo momento Di eliminarne un paio Farne accoppiare altri Tu guarda Mi sfondo le gambe Guarda Guarda Guarda guarda. E qui già troviamo Per esempio Un primo pertugio Nel quale vorrei avventurarmi Perché da quanto so Eh voto scherza, Scherzavo scherzavo. Comunque da quanto so, da quanto mi hanno detto anche i miei amici La cosa più intelligente sarebbe Cercare dei buchi nel terreno Delle grotte Perché è lì che si trovano i materiali migliori Andare così un po' alla cieca e cominciare a sfondare verso il basso Non è una grande idea Io ragazzi tra l'altro non saprei neanche a che profondità cercare Ferro e diamante A dirla tutta Perché mi pare che ci siano tipo delle profondità precise Che dovrei guardare Ok qui vedo una grotta Nel caso poi non sia effettivamente una grotta Non fa nulla ragazzi cominceremo a scavare da qui Andiamo Ok ci sono due strade A sinistra vedo dell'acqua Proviamo ad andare però Devo stare calmo perché ci potrebbero essere dei mob Aspettate Ok calmi intanto qua c'è del ferro Che mi serve Volevo dire carbone scusatemi carbone Però calmi ora vorrei un attimo farmi una workbench Che io raga sento un ragno qua fuori Spero che non mi raggiunga E con questa workbench avrei voluto fare delle torce Eh sì, ragazzi credo che mi tocchi Solo una cosa devo fare altri bastoni Ecco qua facciamo anche uno stack di torce Andiamo così Tra l'altro ragazzi consigliatemi delle mod da installare Possibilmente non troppo pesanti Perché io so per esempio che alcune mod permettono di mettere la torce torcia nella mano sinistra e di utilizzare quella per fare luce che invece da quanto mi hanno detto alcuni miei amici io devo ora piazzarle queste non me le posso portare. Dai! Ok, un po' di Oh, ferro? Ma così me lo dici? Ma così? Aspetta La workbench Signori Signori Stiamo calmi Dammi sta workbench Grazie Questa cosa non sta iniziando bene Signori di youtube Oh ma il ferro è così facile da trovare? Eh ci ho messo Non lo so Ho usato due secondi in miniera Ok va bene Credo che sia finito E andiamo avanti ragazzi Cerchiamo di crearci un percorso Dal quale potremo facilmente tornare indietro Anche se qui si scende davvero davvero tanto A voi raga piacciono queste sessioni in miniera? Perché a mi me divertono Lo so che può sembrare strano A parte che mi si è sfondato il, oh mio dio mi si è sfondato Il piccone, ok perfetto ce l'ho ce l'ho Andiamo, tra l'altro ragazzi mi sono un po' informato online Il diamante non è neanche più Il materiale più prezioso che c'è Ora su minecraft, ma è niderite. Ma raga per crearla Cioè ho visto che bisogna fare un casino Bisogna avere tipo pepite d'oro cose strane Ma. Cioè con ecco, calma, qui restiamo Umili, io raga sento un rumore di ragno Però cavolo, e a dirla tutta anche di scheletri Io sono senza armatura, sarebbe Il caso di farsi un'armatura in ferro ragazzi Che dite, mi preoccupa troppo Trovare all'improvviso dei mob Ok, altro carbone, fatemi vedere Ved Vedo degli occhi, quei tantissimi Eccolo, eccolo inquietante Io non so manco ragazzi se è mattino o sera Attualmente, pipistrelli, oh, fra Sono pericolosi sti cosi Cioè, ma possibile che non c'ho Il pietrisco per una fornace in una grotta Piazziamola un attimo qua in maniera ignorante Non lo so, per il momento mi creo Un piccone di ferro e comincio a farmi Con quello che ho trovato anche parti Dell'armatura in ferro, non scudo niente Ma eh? ah, non lo posso fare quanto serve uno di ferro? Le cesoie volendo pure sarebbero utili Però no, diamo priorità, esatto, alla corazza in ferro Che questa mi eh, ha preso tutto il ferro, sì, infatti Equipaggiamola e let's go Eh, per esempio, mo questo come si mette nell'altra mano? Io non, non ne ho idea Signori, come si mette nell'altra mano? Qua? Ah, fa, fatto, fatto, ok Come si alza? Vorrei utilizzarlo Ah, ok, così, va bene Cioè, non mi sento più vulnerabile come prima Non totalmente, almeno Eh, raga, ma tutto sto carbone io lo voglio, sincero Dato che non so quante torce mi serviranno Voglio avere più carbone possibile poi è ottimo anche per fondere i minerali grezzi, quindi lo voglio Mi sa ragazzi che appena... Uh, panico! Lasciami stare! Dicevo, appena posso raga, devo eliminare quel ragno Perché quello appena si fa notte fuori, credo che cominci a menare Che dite, andiamo? Eh sì ragazzi, dai, andiamo Uno, ah, ma sta buggato? Eee, easy, a posto, godo Di carbone comunque ho quasi lo stack completo Ok, ferro, l'ho visto sta qua a terra Quindi piccone, posto e andiamo ragazzi Sarei tentato di farmene un altro, credo che ci servirà Non so se effettivamente ti dia più materiali o cose, Boh, proviamo Io credo sia, che sia solo più veloce Torcerella fresca Ah, ciao, perro Uno, mamma mia Proviamo a fame, fra Altra torcerella fresca È la madonna, fra Qua un botto di roba Uno, buono raga, questo ci piace Questo ci piace Ok, era allora dall'altro lato Quindi ora proviamo ad andare qui Ok Io voglio provare a eliminare un pipistrello Perfetto, non dà nulla Che ansia Permesso? Avvicolo cieco? Ok Uuuuh Ok No, Raga, Questo come si chiama? Dungeon miniera Ok, raga. Calmi perché qui le cose cambiano sul serio Cambiano davvero molto Allora io mi devo fare altri pezzi dell'armatura Ho troppa paura di andare qui ragazzi e di prenderle proprio di santa ragione Quindi credo che ora mi farò un'armatura completa in ferro Credo che sia la cosa più intelligente da fare Ok, intanto che l'altra parte di ferro finisce di bruciare, io mi farei delle gambiere, anche se mi brucia letteralmente tutto il ferro che ho, e ce le mettiamo subito. Poi avrei altri, credo in tutto quattro pezzi, con i quali potrei fare gli stivali. Ma scusate, però così non si vede più il mio outfit, ero bellissimo prima, ora c'ho l'armatura. C'è un modo per non far vedere l'armatura? Messo, ok. Ok, eh, raga, oddio, no, no, raga, La sta illuminato, io so che cos'è sta roba, potrebbe essere una spawn di nemici, e io, ragazzi, non so che farmene, so che è una cosa fantastica avere una spawn di nemici, però io, ragazzi, non ho idea di cosa faccia, letteralmente, cioè, perdonatemi l'ignoranza, raga, ma... eh, raga, eh, raga, che vi devo dire, andiamo? Io tutta sta roba come la levo? Come si leva? Cioè, raga, le ragnatelle come si levano, scusate, vada? Ah sì, con la spada okay. Io credo che i veterani si staranno mettendo le mani nei capelli Ma sì! Usiamo la spada che serve per eliminare i nemici per levare delle ragnatele Oddio santissimo ma che cos'è questo coso? Oh, sono avvelenato, sono avvelenato. E mo. Che faccio? Che faccio? Io mangio. Io mangio. No, io, io sono morto. Io sono morto. Io lo so che sono morto. Ma che cos'è? Cioè, raga, mi sono visto morto. Devo avere la pozione. Sicuro. Per il veleno ci vuole la pozione. Però. Vabbè, mo mi ha avvelenato il ragnetto. Quindi non credo che fosse necessaria. Però panico, brother. Dov'è la spawn? Ci deve essere una spawn. Sta luce da dove viene? Scusatemi se non c'è la spawn. Ah, stanno altri ragni. Dio, dio, santo, Dio, santo, dio, santo. Atene. Mi ha preso di nuovo il veleno. Ià non è possibile. A favore, riprenditi. Ciro, Ciro. Oh, Ciro, quanto dura questo veleno? Poi è tutto cotto. Mi serve qualcosa di crudo. Ma non c'ho niente. Dai. Ok, devo utilizzare lo scudo quando quello prova ad attaccarmi. Abbiamo capito, ragazzi: qui troveremo un botto di ragni. Potrebbe darsi che sia una spawn di ragni. Però, non lo so, Rick. Eccolo, sta un altro qua Ah, spawn di ragni, sì Eh, ragazzi, non... Cioè, non, non so che farmene, vi giuro non, non, non lo so, io la chiudo La chiudo, ragazzi, la chiudo Non so che farmene, me lo dovrete dire poi voi Perché da quanto so, ragazzi, sono cose piuttosto rare Io non voglio sprecarla Gentilmente, ragazzi, stessa ora, nei commenti Ditemi cosa fare con una spawn di ragni Magari, non lo so, ci metto tre torce per capire che la spawn era qui o... Tipo così, ecco Oh, c'è Oh, oh, oh, che è sta roba? Ok, lì sta un altro ragno, lo vedo. Ok, si avvicina. No, no, questo è collegato alla spawn. Ma di nuovo, io mo' muoio. Mo', mo muoio sicuro. Moi io sicuro. Senza perdere tempo, devo capire se è collegato allo spawn, ma per forza. Ok, ragazzi, io qui chiudo. Calmi che c'è un botto di roba inutile. Faccio vedere la magia di Fortue Gamer. Questo si butta. Nammo, perfetto. Questo pure se sbutta. Zappa di legno. Che fa? La carne marcia, non la butti. Stonks. Ci metti un po' di pietrisco. E tutti contenti. No, fra, raga. No, vaiù Allora, ragazzi, per ora usciamo dalla caverna e torniamo a casa. Ah, tra l'altro, facciamo una cosa intelligente un attimo. Per il secchio serve tre di ferro. Volevo prendere un secchio di acqua, ragazzi. Ok, a posto, ragazzi, ho fatto. Ben 17 di ferro Credo sia mattina sinceramente Mamma mia la sott mi era venuta la claustrofobia Casa credo che sia in quella direzione Sì sì la vedo la vedo la vedete? Io credo che mi debba fare degli scalini decenti Per andare a casa mia Casa dolce casa Qua intanto ragazzi metto un altro baule Perché ci serve assolutamente E sinceramente qui io invece Vabbè qua comunque ci metto un po' d'acqua questo che cos'è? Grano. Il grano attira degli animali, così comincio a fare un attimo delle farm pure degli animali. Ora ragazzi, però con tutto il ferro che ho fatto, vorrei almeno completarmi l'armatura. Ecco qua abbiamo l'elmo e siamo al completo Ok ragazzi il sole sta tramontando In questa puntata abbiamo fatto veramente un botto di cose Ci siamo fatti il full set in ferro dell'armatura Nella prossima puntata ragazzi vedremo come sfruttare quella farm di ragni Scrivetemelo voi nei commenti ragazzi perché non so veramente che farmene Amplierò credo anche un po' il mio orticello perché questo fa abbastanza schifo E soprattutto ragazzi cercherò anche del cibo perché ne ho veramente poco Cioè mi sono rimaste segostolette di maiale Quindi ragazzi il nostro fortune gamer ci saluta e noi ci becchiamo Alla prossima